si registrerà la conferenza. Okay. Quindi le, queste schede eh, che sono state redatte eh, insieme al contratto di fiume e devo dire non insieme a tanti altri soggetti ma richiamo in particolare il consorzio Fiume Olona che ci ha aiutato parecchio a, ehm, a definire specialmente gli aspetti di costo, gli aspetti più progettuali delle schede sono appunto la, la, la parte progettuale di questo piano strategico di sottobacino che la giunta regionale dovrebbe approvare se non questo mese perché immagino ormai è andato, probabilmente i prossimi mesi poi dopo ci sono le elezioni quindi l'intenzione del contratto di fiume è quello di, approv di approvare il documento e renderlo quindi operativo già in questa legislatura eh, abbiamo avuto molte, molte riunioni e molti contatti, e alla fine sostanzialmente abbiamo queste schede eh, sono eh, cinque: sono rimaste eh, sì, cinque sì. schede. Una sesta scheda, che è quella che riguarda i rifiuti i sedimenti lungo il fiume, è stata sostanzialmente quasi da subito eliminata, nel senso che c'è quindi il tema no, di cap holding del servizio idrico di come incide sulla qualità delle acque e, e, del, e del fiume e anche del reticolo idrico questa cosa ce l'hanno cassata subito comunque ne parleremo, ne parleremo lo stesso nel corso della giornata invece le altre le altre schede invece sono state diciamo accolte ad eccezione di quella sembra però lo vedremo nella delibera di giunta, quella sulle specie aliene, quindi in particolare mm -hmm. i, mm -hmm. lo scoiattoli, le, le nutre, eccetera, eccetera. anche qui evidentemente c'è stato qualche problema, no? Noi ovviamente noi non possiamo fare da capofila per una gestione di, di, di specie selvatiche, non è la competenza dei parchi locali, lo è dei parchi regionali, lo è specialmente di regione. No? Abbiamo scritto più volte a Regione chiedendo aiuto e anche a Città Metropolitana. Abbiamo fatto delle cose pregevoli sulle nutrie, quindi un contenimento importante sulle nutrie. Su, su altre specie, diciamo, se proprio non ci siamo. No, eh, e, non, eh, eh, ah, sì. e parliamo di contenimento e eh, radicazione difficile, contenimento del numero Infatti di, di specie. Rispetto a eh, un sì. po il boom Esatto, no. esatto. Ecco, questa scheda qui quindi sostanzialmente verrà probabilmente cassata. Io direi, Lucia, iniziamo sì. molto brevemente perché queste schede, se ovviamente sono condivise, diventano, possono diventare parte dei pro, del, del, bilancio, del bilancio del progetto, piano economico di gestione, chiamiamolo così, del parco. E di quindi cercheremo di, di realizzarle come anche speriamo che il contratto di fiume finanzierà quelle parti di eh, progetto che non sono ancora eh, coperti finanziariamente sì. Pro, proviamo iniziamo dal, dalle cifre, eh, eh, okay. così che, che vediamo magari ampliano un pochettino per chi, è, per chi è a casa quindi abbiamo questi sei progetti il primo progetto. No, al allora, sì. allora, più spazio al fiume sono 4.420.000 euro eh, in totale, eh, di cui già disponibili 2.150.000. Um, più acqua nel fiume, più acqua del fiume sono 1.125.000, eh, con risorse già disponibili di 75.000 euro all'anno, eh, e ci rimangono ancora appunto, da reperire 970.000 euro. Uh, che uh, vabbè, i fondi già disponibili sono appunto di consorzio di derivano anche da regione, dal servizio idrico integrato. Uh, per quanto riguarda l'azione reticolo idrico e varianza idraulica abbiamo 1.125.000 euro, um, suddiviso in 805.000 di opere e, e 210.000 euro di... Eh, adesso lo vediamo. Adesso mm. Questi sono i, i soldi che ci sono dietro a esatto. queste schede, poi dopo vediamo nel dettaglio i singoli progetti. Eh, quindi 210.000 euro all'anno per i servizi ecosistemici e la gestione. Eh, non abbiamo ancora niente in disponibilità, per cui abbiamo ancora da reperire sostanzialmente tutte le cifre. Vabbè, specie invasive a questo punto erano 30.000 euro, eh, però adesso vediamo se ci. Il corridoio di Orti invece 400.000 euro di cui ha disponibili 400.000, quindi non abbiamo ah, da reggere un po' di profitto. Era no, un milione no, di in... euro ah, circa. Okay. Comunque, eh, comunque eh, alla fine c'è sotto tutto il. La scheda. Sì. Sì. Sì. Sì. Adesso vediamo mm. le, le schede molto brevemente, okay, allora, iniziamo dalla, dalla prima: più spazio al fiume, più spazio al fiume e allarga sul corridoio di Orti. Sì, dopo, dopo vediamo. Allora, più spazio al fiume, sostanzialmente sono le aree di laminazione delle piene del fiume Lona, quindi San Vittore Parabiago, eh, sono già appunto finanziate da regione Lombardia e le stiamo realizzando. Quindi, sostanzialmente il progetto complessivo comprende sia le aree golenali di Parabiago San Vittore e Canegrate, ma anche le aree compensative di San Vittore e Parabiago e poi le aree fluviali a monte dell'area di laminazione di Legnano, San Vittore e Canegrate. Um, quindi praticamente sostanzialmente è tutto quello che abbiamo messo dentro nel progetto Vairone. Um, la finalità è la finalità idraulica, quindi sostanzialmente collegata al miglioramento degli ecosistemi fluviali e per i fluviali e per, per mantenere il paesaggio agrario riguo, quindi il, il progetto è suddiviso in sei lotti, il primo lotto sono le opere di laminazione il secondo lotto eh, sono le opere ambientali che sono connesse appunto al uh, progetto che prevedono la realizzazione delle due zone umide, quindi la golena 2 4, le opere verde e le scale, le scale di risalita per i pesci, il terzo lotto che prevede l'intervento nelle aree compensative dell'isolino della Foppa, sempre l'opera verde e le scale di risalita dei pesci, il quarto lotto che comprende le opere di messa in, in sicurezza idraulica a Monte delle Vasche eh, il quinto lotto che completa sostanzialmente il progetto Vairone e che prevede le opera verde, le scale di risalita dei pesci e l'area di sosta mentre il sesto lotto, l'ultimo, eh, l'innalzamento della briglia nel in località Mulino Meraviglia a San Vittore Ecco, questo per... no, aspetta, aspetta, per... è scritto lì perché, cos'è cos questa briglia qui? È una briglia che eh, potrebbe essere, qui siamo al sesto lotto, eh. siamo proprio sì. alla, alla fine, alla fine Quindi vuol dire che potrebbe che essere uti... una... allora, abbattibile nel senso che potrebbe essere utilizzato nel, nell'idea di creare ba... ah, un bacino sì. a monte della briglia in modo tale da poter eh, mantenere l'acqua quando ce n'è e poterla poi utilizzare in caso allora, di... Lì c'è una, sostanzialmente una, una, una, una la mulinara no? con la sì, griglia, cioè, In questo bella. caso sarebbe il, sa il salto c'è perché c'è il mulino. Quindi in questo caso sarebbe un'opera, però che consente anche abbattibile in caso di piena, quando c'è troppa acqua, va quando c'è poca acqua la invasi e la puoi utilizzare poi in caso di siccità. Questa. È un'idea futuribile, ma quest'anno ci, ci, ci, ci ha appunto fatto capire che insomma, i cambiamenti climatici sono già oggi e non saranno per le prossime generazioni. Quindi, andando poi nelle mappe, prova a scendere. Allora, scusa una cosa, nel terzo sì. lotto sì. abbiamo il sì. bisognino la foppa e le opera sostanzialmente sono le aree di intervento di, di, di, di pianificazione della discarica. esatto sì okay. sì questo, queste sono quelle aree di proprietà dei comuni che eh, appunto nel progetto vairone eh, ne è prevista la, il miglioramento ambientale adesso vi faccio vedere vi faccio vedere il. ecco queste sono e sono il, il PAI, il piano di assetto idrogeologico. Lo vedete sulla sinistra. Sulla destra, invece il progetto che viene realizzato. Eh, quindi questo 750.000 metri cubi di invaso, andiamo giù. Nello specifico abbiamo appunto eh, le golene, abbiamo le opere principali delle vasche: abbiamo le varie golene, quella di Canegrate, quella di. di... Punto tra la Golena 2 di, tra San Vittore di San Vittore, esclusivamente. La Golena 3 nastriforme tra San Vittore e parabiago la Golena 4 solo su parabiago l'Isolino, che è un'area, che un'area ehm, anche qui di, di pensativa, quella che c'è lì nella, sopra la Golena 2, cascina Giulini. Ma Cascina Giulini al momento è previsto il mantenimento, eh, la volta precedente c'era la veglia che ha spiegato poi dopo entriamo nel dettaglio ma, su quello perché di di privata, ma... è di proprietà pubblica è stata espropriata ma lì su è stata qualche... espropriata dopo, dopo arriviamo nel dettaglio perché se no ci perdiamo dentro nei dettagli la, il, ci sono le aree di sosta, le ciclabili eccetera eccetera scendi pure, questa è la progettualità che vedremo dopo in un secondo momento e direi su questo progetto abbiamo terminato, poi entriamo nei, nei dettagli dei singoli progetti, Il secondo progetto, allora, secondo progetto, più spazio al fiume, anzi no, più acqua nel fiume, allora, sì giusto, allora, eh, allora più, più acqua nel fiume, più acqua dal, più fiume. dal fiume, queste esatto. sono le due cose che vede date... eh, sì. quindi sostanzialmente um, quindi la laminazione uh, no, quello di prima, aspetta di eh sì, infatti non c'è sì. più No. Aspetta. Quindi questo progetto praticamente eh, cosa dice? No? Dice che cent'anni fa, ad esempio, c'erano delle manutenzioni, c'era l'attenzione alle sorgenti d'olona, erano elencate le sorgenti d'olona, tutto ciò ah, ci metteva, metteva in olona un quantitativo di acqua e quest'acqua veniva utilizzata per diversi scopi, tra cui anche la pesca, no? perché c'erano licenze di pesca anche di tipo professionale e poi purtroppo con gli anni il fiume non è stato più di proprietà del consorzio ma è diventato pubblico, la polverizzazione delle competenze eccetera eccetera, è inutile dire poi l anche l'inquinamento. Quindi cerchiamo di far tesoro di tutto ciò. Dietro a questa scheda c'è un, uno studio anche storico sulla gestione e ci sono, che ci hanno aiutato, i volumi dell'ingegner Mazzocchi di cent'anni fa, che ci dicono esattamente dove erano le, le sorgenti di Olona, sia in territorio italiano che svizzero. Poi c'era il corridoio di, il, di Otti, eccetera, eccetera. E tutto questo però adesso è in stato di abbandono se non in altri casi viene utilizzato ai fini potabili o per fare la birra ad esempio dell'olona. No? ecco Chiaramente poi in olona cosa rimane? Niente, rimangono per fortuna, come, come dice Capoldi, dovreste ringraziarci che vi diamo l'acqua dei depuratori. No? Quindi sostanzialmente quindi il progetto prevede gli interventi per aumentare l'acqua nel fiume quindi la pulizia e la, la, la riattivazione delle sorgenti e gli affluenti d'Olona, l'immissione di acqua dal canale, dal canale Villoresi nel fiume Olona, la predisposizione dei pozzi di prima falda per l'alimentazione artificiale eh, del reticolo in condizioni di siccità ehm, e, e gli interventi anche per ridurre gli sprechi in regime di magra che è sostanzialmente ehm, collegamento e adeguamento delle rogge per favorire la ricarica delle falde e la riattivazione delle colature nelle acque rigue. Ecco la colatura è, quella, è quel tratto finale del reticolo che c'è stato fino credo agli anni 90 no? che riportava l'acqua al fiume, adesso invece tutta l'acqua del fiume si perde dentro nei campi. Le colature sono state eliminate per evitare poi che ritornasse ah, indietro sì. e quando c'era la piena ritornasse indietro l'acqua e allagasse appunto i campi, però in questo modo purtroppo l'efficacia dell'efficienza del, del reticolo idrico è, è diminuita molto. Quindi sostanzialmente prevede di svilupparlo in due punti, lo studio di fattibilità e gli interventi pilota. Um quindi eh, nello studio di fattibilità serve per approfondire appunto gli interventi, quindi la riattivazione delle sorgenti um, mm. e il recupero delle portate eh, con la verifica di alfa e cap. Um, ecco e... Queste, sono, queste sono le sorgenti di Olona che è un lavoro che hanno fatto mm, i ragazzi, ragazzi del Maggiolini, hanno indicato poi i in mappali dove erano e... Si tratta, chiaramente non, non lo faremo noi, di andare a vedere com'è la situazione, vedere se in qualche modo eh, si riesce a riportare acqua pulita nel fiume, perché purtroppo questa è la criticità eh no, eh, del, del fiume, poca acqua pulita, tanta acqua è depurata, che è depurata a norma di legge, diciamo in gran parte a norma di legge, ma la legge dice che comunque non è acqua pulita quella depurata. E in più, in caso di, di specialmente le bombe d'acqua, abbiamo questi apporti dei bypass dei depuratori che appunto in caso di piena non funzionano. Quindi il bypass dell'acqua sporca che entra nel fiume, in mancanza di una portata di acqua pulita nel fiume, questo poi crea periodicamente queste molie di pesce che abbiamo visto ogni due anni eh, nel nostro territorio. Ecco. Quindi, Quindi insomma, magari, ma proprio buttata lì, non è ovviamente una Però, in prospettiva, questo, tutto questo, questo ragionamento che si sta facendo sul discorso di portare a qualche eccetera. E cerchiamo di mandarlo avanti parallelamente con quello che sta risolvendo avanti sull'invarianza idraulica. Ecco, l'invarianza me... idraulica un è un'altra scheda che adesso sì, però, ti facciamo... Allora, loro, questa è una suddivisione che il contratto di fiume ha voluto fare, no? noi avevamo delle macro progettualità, loro ci hanno chiesto progettualità di bacino e non del singolo comune, quindi capite perché andiamo a anche a chiedere cose in territori diversi dal nostro, però poi hanno suddiviso, no? l'invarianza idraulica è un'altra sì, scheda, è un questa qui è una scheda che prevede quegli interventi che, che, che vi dicevo, quindi le sorgenti, anche perché no, valutiamo pozzi di prima falda, perché eh, se, se c'è capolding che butta acqua sporca eh, come bypass, no? i famosi 300 metri cubi, cubi dell'ultima volta che ci hanno ucciso i pesci, non, non, è, detto, non è detto dico. che siano tutti di capolding, magari ecco, nessuno l'ha l'ha valutato e ha, quindi diciamo quei, quei metri cubi che comunque hanno creato dei problemi ai pesci, potevano essere magari diluiti attraverso un pozzo di prima falda oppure pompando le stesse acque depurate che sono comunque di una um, qualità accettabile per la vita dei pesci il punto 4 sono interventi sul reticolo minore quindi il tema del, delle colature e poi c'è il risparmio idrico perché si può Probabilmente fare anche parecchio sulla tipologia di, di, di irrigazione. No? Adesso abbiamo un'irrigazione un per scorrimento che è molto, molto esigente in acqua. Si può pensare, ad esempio, dove c'è il mais, di sperimentare la goccia a goccia, cosa che è stata già fatta nel Parco del Roccolo tra canegrate, canegrate Parabiago e Busto Garolfo. Tutta quell'area non è irrigua, eh, c'è un, eh, un pozzo di prima falda che eh, irriga ma quantità importanti di, di terreni eh, di mais. Si può ipotizzare anche a questo. Quindi, questa è la seconda. Arriviamo a questo punto all'altra scheda che è quella del regione burro del. Mm. La Roger Ambrosona è dentro, qui. Sì, sì, è dentro qui. Adesso scusate se andiamo molto velocemente, ma appunto tutto quello che è il, la riqualificazione delle delle rogge quindi va in più acqua dal fiume più acqua nel fiume nel senso metto acqua e poi la uso quindi la roggia ambrosona che è a nerviano non abbiamo visto la mappa ah, lì sì. però vabbè no, niente. È, è, è, un esempio, esempio un esempio un progetto pilota di ulteriore roggia che potrebbe essere sfruttata e tra l'altro riattivata perché era stata disattivata con motivazioni multifunzionale sia per l'irrigazione che anche per gli aspetti naturalistici, cosa che già avviene a San Vittore, ad esempio, con la roggia Bellona e la roggia selvatica, a Parabiago con la Rieta Boschetto. Ecco, questo è un po è chiaro che poi i progetti pilota sono sul nostro territorio perché insomma va bene tutto, ma almeno portiamo l'acqua un po' il nostro mulino. Questo invece è quell'altro progetto, quello dell'utilizzo del reticolo idrico per invasare acque di seconda pioggia nei terreni liberi attraverso il pagamento di servizi ecosistemici, il tema dell'invarianza idraulica e la volanizzazione. Sì, quello che dicevo prima è che sono collegati perché la invasi, ma non è scusa anche tu la invasi per poi magari cedere nel secondo momento alla fine. Ecco qui in questa scheda eh, si parla solo di utilizzare le aree libere, ma senza invasare, perché le aree libere al momento non, non sono vasche di laminazione. No, no, no, ma è inutile. Prova a vedere un attimo. Eh no, ma quelle non riesci, no? Ad esempio, no. quest'ambito qui, prova ecco, questi abbiamo individuato questi due ambiti come ambiti pilota, ovviamente uno o l'altro o entrambi, perché poi bisognerà anche discuterne con la capo holding, che sono aree libere che possono essere collegate al, al fiume reticolo idrico in modo tale che quando un pochettino dell'acqua in caso di piena venga fatta defluire nei campi, ma poi dopo i campi non sono a tenuta, quindi si sì. perde tutto, specialmente non abbiamo la colatura la che ritorna in fiume. Campo. Qua siamo praticamente il Parco Castello sulla sinistra contornato di rosso, invece in azzurro l'area che c'è accanto al Castello di Legnano tra San Vittore e ah, okay. Legnano. Cioè dove c'è il vallo? Sono tutti i prati che arrivano fino al vallo, sì. Sono tutti quei prati che arrivano fino al vallo. È chiaro che qui siamo in, un, in una situazione particolare perché siamo a monte delle vasche di laminazione quindi le vasche non incidono col loro beneficio dal punto di vista idraulico ma potrebbero appunto essere proprio per questo potrebbe essere interessante sfruttare la capacità di queste poche aree residue per limitare per laminare un pochettino di, di queste acque ovviamente parliamo di acque di seconda pioggia che vanno devono essere compatibili con l'uso agricolo di queste, di queste aree questo è il reticolo che potrebbe essere utilizzato chiaramente tutto deve essere studiato e anche riqualificato perché è chiaro che un conto è mettere 30 litri al secondo un conto è metterne 300 quindi è chiaro che tutto questo deve essere poi Deve trovare eh, appunto delle, delle opere. Guarda, se vai un attimo sopra Già, si vede la me. Il sindaco e sì. riescono a collegarsi. Oh. Noi Sindaco la mail. Ah, eh, però non, a non riescono a collegarsi perché non hanno tempo. Eh? Non hanno tempo. ok. Va bene. Quindi però scendi un attimo, no, è questa è, questo. Questo, questo è la logica di questo terzo progetto. Eh, quando, intendi, quando dici acqua di seconda pioggia intendi comunque che arrivano da un reticolo diciamo, di poniatura che porta sull'acqua bianca o... eh, di, no, no, adesso non ci sono, non divisioni, ci sono in no, quindi probabilmente però. sarà la seconda pioggia o collegata ai bypass oppure l'acqua del fiume direttamente come se fosse una, una vasca volano, no, scusate, una vasca di laminazione, ma che prende l'acqua. Cioè, sempre eh, prima, in prospettiva, perché il discorso di varianza di gradi se tu non, non, non soprattutto in zone organizzate non vai oltre a, a semplici, dovresti cominciare a fare. Una separazione delle acque, giusto? Quando tu fai la separazione delle acque, quelle acque lì, è, diciamo, bianca, le acque diciamo bianche tra virgolette, l'acqua di pioggia, di seconda pioggia, una volta che tu hai fatto eh, la prima pioggia, eccetera, credi, poi, eh, cioè, ti puoi permettere, tra virgolette, di rilasciarle comunque in aree come queste? Eh, sarebbe eh, bello, eh, sarebbe bello avere già quella, questa separazione, però al momento dire certo. di fare tutte le infrastrutture. lo ah, eh, eh, so, eh, certo. Mm. E anche eh, i collegamenti delle forniture private, cioè però pian piano, Ma eh, sì. man mano che le fai. questo da qualche anno sì. smartisce il loco, no? Sì. Dovrebbe, Però, però eh, da, da quando si è iniziato il grosso delle costruzioni, eh, sì, sì eh, Ma non fai, non è vero, c'è un momento eh. nella nostra zona dove l'ASA cioè. ha detto, Togliete i collegamenti i per venti e mandate tutti i corti. E così diminuisce. E invece è e è così... i disastri. <ride> ecco, questo è il quarto progetto, corridoio di otti. Che sostanzialmente serve a potenziare e collegare a fini fruttivi ed ecologici i sistemi verdi eh, che esistono tra Olona e il Bozzente ehm, e anche i percorsi fruttivi del canale Vendoloresi tra Olona e Bozzente. Quindi, sostanzialmente, per realizzare il corridoio eh, possiamo riutilizzare molto funzionalmente i tratti che ancora esistono del Punto Cavo di Otti, ehm, per sostanzialmente due scopi: a fini naturalistici e a fini fruttivi quindi eh, a fini naturalistici creando delle pozze per anfibi e delle piccole zone umide, ehm, le isole galleggianti per, lungo il Villoresi, e il potenziamento dei sistemi verdi, ehm, le creazioni di luoghi di nidificazione e rifugio per gli, per gli animali sono artificiali e l'agricoltura agroclimatica ambientale, eh, mentre invece per lo scopo fruitivo collegare meglio il Parco dei Mulini con il Parco dei Mughetti e, e fare una cartellonistica interpretativa. Ecco, prova a vedere un attimo il... il quadro. Questi sono degli esempi che abbiamo già fatto. e Questo è il quadro economico, mm -hmm. vediamo quanto Era è. Era quadro... 400.000 delle opere ambientali, sì. poi il totale diventa 1.192.000. Ecco, 1.190, quindi 1.200.000 circa. scendi un attimo che c'è una mappa. Quindi la mappa che è questo qui, è lo schema generale. No, stai, stai. Quindi cosa, cosa dice questa, questa mappa? Dice che ci sono i nostri in azzurro il nostro reticolo um, principale, in verde il, la rete ecologica, quindi lungo il Villoresi e, e, e appunto dall'Olona verso il, il, il, il corridoio di otti. Abbiamo una prima, un primo nodo, un primo nodo scusate. Un primo nodo che sono le, le le cave tra parabiago san vittore cerro un secondo nodo che sono le cave tra ehm, appunto parabiago e, le, e nerviano dopodiché eh, diotti proseguiva cioè, sottopassava il villoresi e si dirigeva verso garbato dove ehm, appunto abbiamo le aree di laminazione del del Bozzente, sì, ah no, qui scusate, sì. Villa, no, no, Garbatola. Sì, sì, lui, no, il cavo, il cavo il andava giù, ma noi appunto abbiamo vedete questo in verde tratteggiato, quindi il percorso, la rete ecologica che poi prosegue verso le, le vasche del Bozzente. Quindi il progetto, il macro progetto prevede di inserire delle opportunità, le cave. E una progettualità esistente le, sulle vasche del bozzente e di metterli in rete attraverso il, il reticolo idrico esistente o quello che appunto era in passato nel, nel cavo di Ott. Ecco questo, questo non so che cos'è, non mi ricordo, ma direi che è tu, tu, tutto qui. Quindi il cofinanziamento delle opere quindi avremo 400 euro già esistente e 800 euro da reperire vediamo chiaramente una volta che la giunta ha approvato questo piano eh, io spero che, che ci sia poi anche qualche risorsa economica per poterlo utilizzare quindi poi l'ultima è, è la specie invasive, invasive. è inutile, sì, è infatti, è inutile andare ancora al dettaglio L'abbiamo già detto, sì. quindi possiamo terminare la registrazione.